Ogni giorno vediamo migliaia di cose, ma non sappiamo sempre lo scopo di alcune di queste. Per questo oggi voglio portarti 5 cose di cui ancora non sarà lo scopo. Beh, per chi non mi conosce io sono Issa e cerco di portare contenuti da tutto il mondo, su ogni cosa. Se pensi che ti possa interessare ti chiedo di unirti alla community in crescita per nuovi video ogni settimana. Quando ricevo dei pacchi li dicevo sempre in cartone. Vi siete mai chiesti perché il loro colore è sempre marrone. Beh, come molti di voi sapranno, la carta viene presa dagli alberi e il colore originale è sempre marrone, ma poi con un processo viene trasformato in bianco in modo da scriverci sopra. Però per fare questo processo servono alcuni soldi. Per non sprecare non si fanno modifiche al cartone dei pacchi che riceviamo a casa. Per questo il loro colore è sempre marrone. Ti sei mai chiesto perché nel gabinetto c'è sempre questo buco? No, io sì però, te lo dico lo stesso Quando per sbaglio ci dimentichiamo di chiudere il rubinetto L'acqua comincia a salire Ma appena raggiunge questo buco L'acqua comincia a scendere nel tubo dalla quale è uscita Questo buco in parole povere Fa sì che l'acqua non cada per terra O non esca dal gabinetto Questa è una padella Ti sei mai chiesto perché ad... Ti sei mai chiesto perché dietro ad ogni padella c'è questo buco? Beh, io sì Praticamente quando noi cuciniamo, usiamo un mestolo o un cucchiaio. Questo non è un cucchiaio ovviamente, serve solo per fare l'esempio. Quando stiamo cucinando, mescoliamo la roba. Cosa facciamo? Mettiamo il mestolo o il cucchiaio, come lo vuoi chiamare te, sul tavolo, sul tavolo. ok? Cosa succede? Uno si sporca eh, il cucchiaio. Due si sporca il tavolo. Il buco serve proprio a questo. Quando stiamo cucinando, mettiamo qua il mestolo. Lo incastriamo in questo modo. È arte. Questa è una penna. Questo è un tappo di una penna. Ti sei mai chiesto perché c'è questo buco nei tappi delle penne? In realtà molte persone hanno l'abitudine di tenere in bocca il tappo proprio così. Beh ci sono state anche delle morti a causa di questa abitudine. Quando per sbaglio però ingoiamo il tappo e si blocca qua nel collo, questi buchi ci aiutano alla respirazione, perché se non si fossero noi siamo già morti. Però con questi buchi possiamo respirare. Lo sapevi perché i fogli hanno i margini? In realtà il loro legame è con i roditori. All'epoca, quando i fogli erano tutti bianchi, non venivano conservati in posti ordinati o puliti, ma bensì in magazzini o scantinati. E per questo dopo un po' quando si andavano a ritirare questi fogli, si trovavano sempre i fogli mangiati a metà. Per evitare questa cosa, vengono inventati i margini in modo da scrivere staccati dal foglio così quando i topi o roditori mangiavano non riuscivano sempre a mangiare la parte che conteneva la scrittura e con questo ti saluto se ti è piaciuto questo video mi raccomando lascia un mi piace e iscriviti al canale attivando l'icona della campanellina in modo da essere aggiornato in ogni nuovo video ringrazio tutte le persone che contribuiranno anche in minima parte alla crescita di questo canale e a tutti gli amici che ormai mi seguono da tanto tempo ciao